Ok, vorremmo essere online, anche Nicoletta si è aggiunta Intanto grazie eh, ad Alessandro per aver accettato l'invito alla presentazione di questo libro. E... Io non, non intervengo diciamo, nel merito della, della pubblicazione, volevo soltanto eh, segnalare insomma, che questo è un lavoro frutto di, di molto, un percorso molto lungo che Alessandro dedica eh, a questo tema e lo fa anche trasversalmente in tutti gli articoli e negli articoli che pubblichiamo eh, settimanalmente su Transform Italia. Noi abbiamo qui la, la redazione quasi al completo e faremo un giro eh, per vedere anche quello che ha sollecitato la, la lettura di questo libro, che di fronte diciamo, alla crisi eh, globale in cui siamo riveste ancora di più una un ruolo diciamo quello del suprematismo, quello del un presunto, una presunta superiorità eh, della razza bianca rispetto alle, a quello che adesso vengono chiamate oligarchie eh, estere o asiatiche o comunque fuori diciamo dalla, dalla cornice occidentale. E, questo ci è sembrato, mi sembra, sia un tema eh, di rimente proprio eh, nella lettura che diamo anche della, della guerra, della crisi che stiamo vivendo eh, in questo momento in Europa, ma che abbiamo attraversato i secoli e quindi è arrivata fino eh, ai giorni nostri portandosi dietro questo, eh, questa lettura eh, sicuramente da rivedere, da riconsiderare eh, e, e fare un po' i conti con, questo, con questa superiorità occidentale mi sembra una cosa importante proprio per quello che stiamo vivendo adesso. Ma io do subito la parola a Franco Ferrari che eh, diciamo, introduce un po' i temi eh, del libro e poi... Mano a mano tutti quanti faranno un po' di riflessioni per poi dare di nuovo la parola, dare alla parola invece all'autore per eventuali risposte, sollecitazioni dalle sollecitazioni ricevute. Grazie ancora, Franco, a te la parola. Sì, grazie, intanto, buona serata a tutti. Eh, no, il libro è molto stimolante perché poi il tema è trattato diciamo sia in profondità secondo me questa è la mia valutazione insomma collocandolo dentro alla fase economica sociale o anche culturale in cui ci troviamo in cui ci sono molti elementi di crisi che poi via via se ne aggiungono ulteriori, in particolare quello derivante dalla guerra e, e poi lo colloca diciamo eh, in una prospettiva storica e quindi eh, è una doppia operazione che consente di eh, porsi tutta una serie di, di interrogativi e di domande perché si parte da vicende anche di cronaca a cui abbiamo assistito eh, tutti negli ultimi anni una serie anche di attività, di azioni di terrorismo che eh, dalla Norvegia alla Nuova Zelanda, agli Stati Uniti eh, si sono ispirate dichiaratamente con dei documenti, con dei testi che tra l'altro Alessandro riprende ed esamina, eh, in cui eh, da un lato si riaffermava questa intanto la differenza tra le razze, che è già cosa assai difficile, cioè il fatto che esistano... Come dire, identità, eh, Alessandro, sia sparito? Eh, identità eh, fisse eh, nella storia, eh, per cui i bianchi sono bianchi, i neri sono neri, e poi dentro questa anche una gerarchia, per cui eh, una, una razza tra virgolette, ha, eh, è più civile di un altro e quindi ha più diritto di, di, di avere forza, di, di utilizzare le risorse economiche, di imporre la propria eh, visione. Ora, nel libro, eh, questo elemento, appunto, che, che parte anche da una serie di fatti di Connor che ha pubblicato in questi anni e anche di eh, temi del dibattito pubblico, lo richiamo perché... Perché è anche di attualità, no? la sostituzione etnica, cioè l'idea che poi si unisce a una visione complottistica eh, per cui ci sarebbe chi eh, dei poteri oscuri che vorrebbero eh, sostituire i bianchi, eh, cristiani, europei, con eh, neri, musulmani e così via. Eh, secondo una teoria che ovviamente non ha nessun fondamento, ma che eh, circola ampiamente, e l'abbiamo visto anche recentemente con la dichiarazione di un ministro dell'attuale governo eh, italiano. Quindi eh, questo elemento, questo ritorno, questa permanenza del suprematismo bianco viene collocato dentro le grandi questioni sociali del momento. Eh, e contemporaneamente, ed è l'altro elemento interessante, viene vista una dimensione storica perché questa idea del suprematismo ha poi sostenuto eh, il colonialismo, ha sostenuto lo schiavismo, cioè ha sostenuto tutta una serie di elementi che sono stati di grande rilevanza in tutto lo sviluppo del capitalismo occidentale, quello che ci ha portato a eh, i principali paesi europei a occupare via via quasi tutto il mondo, eh, spartendoselo e, e portando anche a delle, a delle guerre. E questo, eh, questi mi sembrano diciamo eh, il tema e il modo in cui viene affrontato. Gli interrogativi che sollecita almeno. A me sono eh, tanti, diversi. Uno, eh, provo a dirne qualcuno, poi, poi magari forse la risposta richiederebbe un altro libro, ma insomma intanto eh, eh, sono, credo sia giusto partire da questo e porseli. E uno è, ehm, quest'idea di formatismo bianco eh, ha però assunto delle funzioni politiche e ideologiche un po' diverse nel tempo. Adesso semplifico molto, ma se nell'Ottocento e fino anche a una buona parte del Novecento era la giustificazione del fatto che gli europei andavano in giro in Africa, in America Latina, in Asia e dicevano adesso che comando io, eh, perché io sono la civiltà, il fardello dell'uomo bianco, un'idea che peraltro era... Coinvolgeva anche settori del mondo sociale, del movimento socialista, del movimento operaio, non tutto per fortuna, ma c'era anche questo. Quindi il suprematismo era legato anche per alcuni aspetti a una visione del progresso e del fatto che, essendo gli europei più avanti nel percorso questo percorso di progresso economico tecnologico e eh, sociale eh, dovevano portare questi questa idea eh, questa visione sociale eh, in tutto il mondo e imporlo anche con la forza se era necessario questo è un elemento e a me pare che oggi eh, seppure resta anche questo che ogni tanto torna l'idea che forse eh, si è stato sbagliato abbandonare il colonialismo perché comunque noi siamo quelli civili e fuori c'è la giungla, come ha detto Borrell, cioè rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, e quindi l'idea è che se fuori c'è la giungla e noi siamo quelli civili, poi è meglio che andiamo noi in giro a imporre all'Iraq, alla Libia eh, o a qualsiasi altro paese eh, come devono eh, vivere e come devono vivere governarsi. Questo è un aspetto che resta, però l'altro aspetto che mi pare, soprattutto in Europa, che viene agitato, l'utilizzo politico che se ne fa, non è tanto per giustificare l'idea che noi andiamo in giro per il mondo, quanto l'idea che il mondo venga da noi, cioè che noi rischiamo di essere invasi e questo mette in discussione il nostro modo di vivere e il nostro modo di pensare che appunto è quello considerato di per sé Civile. E, e questo mi sembra un elemento eh, anche di un certo interesse, perché vuol dire che si agisce più sulla paura, piuttosto che sull'idea della superiorità innata, cioè c'è un, un razzismo o un nazionalismo etnico che ehm, eh, lavora, costruisce consenso sul timore che siano gli altri a cambiare il nostro modo di vita, piuttosto che eh, come eh, motivazione per andare noi a imporre il nostro agli altri. E questo mi sembra un elemento di qualche interesse. Eh, un altro aspetto, che invece questo è più di carattere generale, perché è un tema che c'è, poi chiudo su questo, insomma, è un tema che è affrontato in particolare in un capitolo, che è più di carattere generale, ehm, eh, Alessandro dice che eh, il modo di regolazione del capitalismo, che chiamiamo neoliberismo, quello che abbiamo conosciuto negli ultimi 30-40 anni, eh, evidentemente è in crisi e soprattutto produce eh, eh, tutta una serie di danni sociali, quasi antropologici, anche agli individui di, di, di contrapposizione, di svegazione, di, di caduta del legame sociale. E quindi dobbiamo passare a un altro modello di regolazione, comunque un altro assetto sociale che mette in discussione, che sia diverso, più cooperativo, più collaborativo, ehm, che rispetti la dimensione ambientale, ovviamente, questo è un dato drammatico. Ecco, io su questo punto, che di per sé... Sono assolutamente d'accordo. Vedo eh, quello che può essere un limite, cioè il fatto di affermarlo semplicemente come un'esigenza morale fra ciò che non funziona e ciò che dovrebbe funzionare. Vedo meno, ma questo è un problema che non è nel libro dell'Essado, è nella discussione delle forze dell'alternativa, ehm. Vedo, eh, non vedo ancora la capacità di collegare questo altro mondo possibile a una serie di forze sociali che, siano, che sia possibile realmente mettere eh, in campo per arrivare a quella, eh, in quella direzione. E l'altro aspetto è che eh, se nella visione classica nostra, diciamo marxista per intenderci, c'era una connessione fra il soggetto sociale creatore del cambiamento, protagonista del cambiamento, e ehm, le, le caratteristiche interne al capitalismo. Cioè non solo il fatto che il capitalismo producesse danni sulla società, ma che essendo contemporaneamente una struttura sociale dinamica e quindi creava in parte le condizioni per una nuova società, e però aveva al suo interno un limite che a un certo punto impediva che queste condizioni di per sé portassero a una società migliore e quindi interveniva un soggetto sociale che diventava quello rivoluzionario, quello che consentiva di andare, di andare a costruire una società nuova e diversa. Ecco, qui questo secondo me è un tema che è forse irrisolto, comunque su cui occorrerebbe... Ragionare e poi finisco qui: proprio fra eh, quella che rischia di essere solo un'aspirazione a un, un, un dovere essere, in cui ci diciamo tutti bisognerebbe che la società andasse in un altro modo, ma che poi rischia di restare, eh, di non agire, di non produrre fatti politici, fatti sociali, e la capacità invece di andare di a andare individuare nelle contraddizioni del sistema quegli elementi di forza che ci possono portare su quella strada. Beh, mi fermerei qui, diciamo che eh, le, le questioni sollevate e di grande interesse sono molte, ma poi la discussione credo che le, ne, ne potrà portare altre utili al confronto. Grazie. Grazie, Grazie Franco. Eh, C'è Giancarlo, che da, anche se da, poi da se... lontano. Da lontano ci segue. Lontano. Eh, sì, vorrei intervenire subito perché eh, secondo me Franco ha, ha individuato immediatamente un paio di punti, punti importanti, un paio di noccioli della questione. Siccome eh, però l'autore chiedeva anche eh, di, di parlare delle proprie reazioni alla lettura del libro vorrei premettere il fatto che questo libro mi ha indignato perché eh, è un libro che è di denuncia, no? è un libro che eh, mostra con grande esattezza e con grande precisione come l'ingiustizia e la prevaricazione, la distruzione delle relazioni umane sia intrecciata alla storia dei, degli ultimi secoli, alla storia che poi è stata anche la storia del capitalismo. Dico anche proprio per eh, sottolineare quello che ha già detto Franco, il, lo sviluppo delle forze produttive che il capitalismo ha garantito per secoli ormai eh, è stata come dire, un'anima della nostra visione della possibilità di trasformazione, di rivoluzione della società. E ora che si sta sgretolando questa, questa caratteristica, ora che gli elementi distruttivi si presentano così forti e soprattutto ora che è finita la possibilità di attribuire a un unico soggetto che era, che era la classe operaia che era l'avanguardia del proletaria e eh, diciamo alla sua presenza all'interno del capitalismo no? alla sua coesistenza alla sua nascita all'interno del capitalismo quella funzione di trasformazione, la funzione rivoluzionaria e adesso siamo obiettivamente nei guai. E allora sì, è giusto quello che dice Franco rispetto a questo, come chiamarlo? Lui ha usato il termine moralismo, no? cioè, questo, questo dato, come, come definirlo? Eh, quasi concettuale, no? E, e invece l'assenza la, di una prospettiva contraddittoria, eh, storica, determinata, non salvifica, non utopistica nel senso buono, che, eh, che, che era sostenuta da tutto questo. Però c'è ancora una, un altro problema, a mio giudizio, che è di tipo, perdonatemi, epistemologico, cioè... Noi abbiamo sempre pensato che i nostri criteri di giudizio, il nostro punto di vista, la nostra scienza, la nostra conoscenza profonda della società era basata su elementi materiali. Noi ci siamo fatti, scusate io uso forse impropriamente il pronome, eh, le persone che hanno come me fatto un certo percorso, perdonatemi le, le semplificazioni, non, non vorrei essere presuntuoso, no? però eh, noi si pensava che la verità fosse rivoluzionaria in quanto c'erano le condizioni per farla diventare tale storicamente. L'uguaglianza per noi è stato un termine che era nelle cose e oggi l'assenza di un soggetto forte di riferimento eh, ci mette nei guai. Di nuovo, no? Ci mette nei guai ancora da un altro punto di vista. Io ho trovato nella lettura del libro di, di Alessandro, in un certo senso la scappa, scusate, di nuovo molto approssimativo, una scappatoia quando eh, alessandro fa riferimento alla scuola di francoforte alla personalità autoritaria e perché perché quello è un termine datato in realtà voglio dire lui ha fatto benissimo a fare riferimento a, a quelle teorie a quelle riflessioni ma se oggi mi, mi viene da dire mi cerco di misurare i, i, i risultati della scuola le riflessioni della scuola di francoforte con l'oggi beh tra quello e questo eh, beh c'è tanto di più ad esempio c'è il movimento delle donne ora non solo il movimento delle donne naturalmente c'è eh, l'esplodere della differenza eh, ci sono c'è anche l'esperienza del rojava che in qualche misura mette di nuovo al centro il problema dello stato perché con la crisi dell'aspetto progressivo del capitalismo eh, la democrazia ne sta uscendo con le ossa, con le ossa uh, rotte. Eh, il libro di, di, di Alessandro dimostra come un capopopolo dotato di potere e denaro, soprattutto, e, e riesca a mobilitare eh, come dire, false coscienze eh, in modo eh, come dire, a trasformare in qualche misura la natura della, della democrazia. D'altro canto, la democrazia è sempre stata una forma di Stato che da una classe tirava fuori la sua ragione d'essere, non tanto la sua ragione d'essere, la sua forza, la sua pregnanza. Per cui c'è, secondo me, eh, questo, questo elemento. Eh, se ci concentriamo sui limiti, della riflessione della scuola di Francoforte e, e tentiamo di andare oltre su quella strada e ci imbattiamo eh, in una dimensione che secondo me è, è, è enormemente proficua che è quella della comprensione ancora che secondo me non, non raggiunta, non, non sufficientemente sviluppata di quello che le lotte delle donne nel mondo, non solo naturalmente, ma in parte essenziale e pregnante, stanno dimostrando. Per cui, secondo me, eh, come dire, in quel capitolo eh, discutibile da un punto di vista teorico, ci sta l'aggancio no? con quello che è stato il, eh, diciamo, il punto forte della riflessione anche marziana, cioè quella di, risol di risolvere, di sciogliere nella storia e nella storia delle lotte di classe eh, anche gli elementi teorici no? e di aprire degli orizzonti. Se eh, siamo in ritardo o, o manchevoli o deboli su quel fronte, beh, il nostro livello di come dire, scusatevi, termini eh, di angolo. È caduto sul, sul più bello. Credo che comunque fosse chiaro il pensiero di Giancarlo. E do subito la parola a Musato. Non so, se, non so se sono riuscito a esprimere quello che intendevo, Sei... ma... Sei caduto sul, uh, sull'angoscia. Quindi... Sono caduto, vabbè, <ride> sull'angoscia cado quindi, <ride> voglio dire che senza la, la, eh, ma si era, cogliere, si era cogliere ecco se, senza cogliere questi elementi che sono eh, pienamente storici e fanno parte di un percorso di liberazione che esiste, santa pace <ride> e non eh, non, non, non, non, non andiamo avanti insomma. e il rischio di vedere eh, solo il buio del temporale eh, è forte grazie Giancarlo eh, subito la parola a Musacchio sì grazie eh, innanzitutto facciamolo vedere il libro io ho una copia a casa in versione domestica una copertina molto bella molto suggestiva insomma quindi chiediamo come sempre anche di leggerlo prima di comprarlo eh perché i libri bisogna comprare sono una delle cose che è giusto comprare perché va riconosciuto il lavoro di chi ha scritto bravo Alessandro grazie anche di aver dedicato un pensiero a questa nostra attività collettiva come come transform che dice che abbia favorito la tua ricerca che naturalmente ha meriti propri perché così è compiuto. Ecco io penso di proporti due temi, uno un po' più facile secondo me perché tu nel primo capitolo sostanzialmente definisci eh, in modo che io condivido largamente la condizione in cui ci troviamo in questa fase insomma diciamo i contrasti che si stanno determinando tra le varie crisi economiche, pandemiche e di guerra insomma ecco. Eh, credo che lo diceva già anche prima Ferrari da, da questo ne viene fuori anche una capacità di affrontare il tema spinoso che, che poi tu cerchi di mettere in luce e, e probabilmente ancora non hai trovato come nessuno di noi la risposta adeguata insomma, cioè il cambiamento che si è determinato, cioè se un, prima questo suprematismo era eh, praticato verso l'esterno dalle classi forti eh, che eh, semmai arruolavano quelli più deboli, in, in questo momento eh, soprattutto avviene come atteggiamento interno eh, che poggia sostanzialmente eh, su una eh, eh, condizione di paura diffusa che colpisce pri principalmente le classi eh, più, mh, più deboli. Prima ho usato il termine arruolamento, diciamo anche di assimilazione sostanzialmente. Insomma. Ecco, tutto al secolo del Novecento si è giocato molto tra questo tema dell'antagonismo di classe e della assimilazione sociale. Se veniva prima la capacità assimilatrice del neocapitalismo, eh, con tutte le sue caratteristiche anche indagate in forme diverse penso a come Pasolini parlasse di genocidi antropologici o come anche lo stesso partito comunista italiano Enrico Berlinguer si definisse come partito conservatore rivoluzionario insieme proprio per tener conto di questa questione o come abbiamo analizzato le cosiddette aristocrazie operaie eh, rispetto non solo ai comportamenti di guerra eh, militare ma anche di guerra economica eh, e sociale. Adesso c'è questo elemento della paura dominante e tu insomma in qualche modo cerchi eh, anche di eh, districarti rispetto alle domande che ti poni di, di costruire i percorsi i ragionamenti che, che recuperi anche da grandi prima di noi marcuse ed altri eh, su come le democrazie liberali rischiano sempre invece poi di sconfinare verso eh, l'autoritarismo ecco e ehm, questo naturalmente lascia la domanda incompiuta che cosa si fa perché c'era un qualche forma di ottimismo in Marx probabilmente nel dire che il capitalismo avrebbe disvelato nella sua brutalità le, le condizioni sociali e forse questo in realtà è più complesso, il percorso e, e come, come ci muoviamo. Insomma, ecco, se dovessimo fare una domanda molto concreta su un, un luogo che tratti molto, cioè gli Stati Uniti d'America, è, è chiaro che Trump dà spazio e luogo di essere a gran parte delle cose che citi, sei andato a cercarti, fanno anche un po' angoscia a leggerle, ma dall'altra parte, insomma, anche la propensione per la guerra di Biden è francamente molto inquietante, anche per gli effetti che si possono determinare, insomma, diciamo che è un'unica grande esplosione, oltre che l'accelerazione delle stragi, come tu racconti nel libro. E quindi questo, questa ricerca dove ci porta. La seconda che ti pongo, che forse richiederebbe di lavorare ancora su un, forse su un altro libro, insomma, è, è, è che eh, questo eh, suprematismo in questo momento ha, ha scelto come avversario principale eh, non più i migranti ispanici o, eh, eh, o quelli uh, uh, uh, africani, ma eh, l'Asia nella sua parte eh, eh, proiettata verso l'esterno il, confl il conflitto vincimale fondamentale è nei confronti del, del mondo asiatico accusato di essere un mondo totalitario di essere un mondo eh, dispotico e così via dispotico non distopico dispotico ecco, ecco io penso che eh, e qui si sta squadernando un armamentario molto forte che eh, la guerra in corso è sostanzialmente. Io la chiamo come tu sai perché ci frequentiamo una guerra orwelliana, precisamente la guerra del Grande Fratello, insomma. Eh, perché è fatta con l'idea che dall'altra parte eh, c'è qualcuno che non deve prevalere perché noi siamo migliori, ehm, eh, non portatrici eh, semplicemente di civiltà, ma portatrici eh, di un, eh, un ordine. Eh, che rischia di essere messo in discussione da, eh, eh, da eh, gli altri, che in questo caso sono gli orientali. Ecco, Forse su questo eh, dovremmo lavorare di più, eh, tu stesso che sei più bravo di tutti, hai scritto moltissime cose sulle varie articolazioni asiatiche, perché poi un conto della Cina, un conto della Russia, che poi non è Asia, ma è anche Europa, eh, l'India, eccetera, eccetera, ma questa mi pare... Eh, il punto forse nuovo e più inquietante. Complimenti comunque Alessandro. Grazie Musacchio, Riccardo Rifici e poi Nicoletta. Sì eh ma io poche cosa anche perché mi trovo un po' cioè sicuramente meglio di quello che potevo dirle io sia Franco che Giancarlo, anche ultimamente Roberto. Beh, Io intanto devo dire che il libro mi è piaciuto, anche se ho fatto fatica a leggerlo, soprattutto per questa roba delle note, che era una cosa molto interessante, che però erano l'altra parte. Quindi era stato faticoso. Poi, eh, detto francamente, nonostante io molte cose le sapessi, se uno legge tutto in fila, uno dice ma, ma no, sono vere queste cose, ma non è vero, no, ma non sono... Sono delle fake news e invece poi sono vere se ci va. Per cui forse un lavoro serio di un, di un soggetto politico dovrebbe essere quello di far conoscere bene la storia. Poi in realtà la cosa che volevo dire io è, è questa che in parte è affrontata nel libro ma ha bisogno secondo me da parte di un collettivo, possibilmente di un soggetto politico di un approfondimento. Eh, diciamo il capitalismo nella sua forma attuale alcune contraddizioni diciamo mh, non è che non può risolverle però le può risolvere solo a prezzo eh, di grandissime distruzioni a prezzo della sofferenza di miliardi di persone per cui non so nemmeno se a lungo andare possa risolvere solo che lui per adesso le affronta è quello di confondere la mente delle persone, confondere eh, mh, proprio la capacità di, mobili di mobilitare la, la, la rabbia contro la sofferenza, insomma, cioè la mobilita appunto come sappiamo attraverso cose come il superbadismo. E questa è una cosa che davvero è preoccupante. Ecco, però eh, questo ci deve fare anche capire e dovrebbe essere la cosa che eh, verrebbe approfondita, che la risposta a questo stato di cose non può che essere la critica totale alla, diciamo, al neoliberismo. Cioè, per cui eh, cioè, l'esistenza di, di posizioni politiche come quelle vabbè, nei, nei, del, del PD, adesso eh, non voglio schematizzare troppo, che pensa di aggiungere qualche bella mente del PD che pensa di poter migliorare le cose attraverso mobilitazione per le libertà civili o per far stare un po' meglio qualcuno senza fare la critica al liberismo, anzi cercando di fare un liberismo dal volto umano, sono assolutamente delle cose che non stanno in piedi. Però è chiaro che per affrontare in modo eh, eh, diciamo, utile questi, queste contraddizioni... Cioè un gruppo prende quel nostro, può fare un lavoro di analisi, eh, un lavoro di, diciamo, di studio, di confronto, eh, appunto Alessandro può scrivere un altro libro, però la necessità è davvero di una nuova soggettività politica che faccia di queste cose diciamo, il punto forte dell'analisi e anche dell'azione politica. Mi rendo conto che dico delle banalità e che sono cose difficili da fare, però di fronte abbiamo disastri, insomma, poi noi qui vedo, mi riguardo un po' le nostre facce, siamo tutti, eh, diciamo, in una fascia d'età che forse vedrà meno problemi nel futuro di quelli che ne vedranno i nostri figli o nipoti, però, come fare ad arrivare a questi, a questi appunto giovani, la necessità di queste riflessioni? Forse lo sforzo principale è questo. Insomma. Poi, ripeto, dalla lettura di questo, di questo libro o dalla lettura di altre cose, o di, degli articoli che per esempio anche l'ultimo numero di trasformazione ha, ha, ha portato, mi, mi fa venire da ridere quando leggo la conferenza stampa della Sline, francamente. Cioè ridere e piangere, anche. perché se siamo messi lì era meglio un bel liberista di essere cose in maniera lineare invece di questa qua, niente, tutto qua, grazie Riccardo. E Nicoletta, Nicoletta sì. ti... allora intanto il libro ce l'ho anch'io, era eh, sicuro. Musacchio, il libro <ride> ce l'ho anch'io, l'ho comprato, però non l'ho finito non l'ho finito ancora perché è un libro bello tosto non, non lo puoi leggere alla sera prima di addormentarti lo devi leggere con, con cura con attenzione perché è un libro e di questo ringrazio alessandro è un libro che approfondisce e di questi tempi non è così facile perché spesso eh, si parla genericamente di suprematismo così come si parla genericamente di privatizzazione si entra molto raramente nel merito o comunque non in maniera, mh, mh, non nel modo che appunto servirebbe e invece il libro di Alessandro sul suprematismo eh, credo che mh, approfondisca, approfondisca bene e consenta anche di capire meglio il tema. Ecco, mh, accanto forse alla testa d'uomo rasata, forse serviva anche mettere una testa di donna, perché nel nostro paese una delle esponenti, più, più, più importanti a, anche a livello internazionale del suprematismo bianco è al governo e non solo al governo ma è la capa del governo quindi come dire una, mh, ci sono alcune donne se non tante che fanno parte del appunto del, del, del suprematismo bianco e per questo che io mh, faccio fatica a, a parlare genericamente di donne apprezzo per esempio Giancarlo che ha citato il movimento delle donne poi dirò qualcosa su questo che è la parte del libro che mi convince meno ehm, eh, però io te cioè, tendo sempre a ricordare che non tutte le donne sono uguali e che il movimento che ha cambiato il corso della storia o che ha, ha provato a cambiare il corso della storia più che il movimento delle donne è il movimento femminista cioè di quelle donne che hanno consapevolezza della, eh, che la condizione eh, nel quale vivono molte donne non è determinata solo dal capitalismo, ma è determinata anche dal patriarcato, che è un sistema che fonda le modalità eh, di relazione umane, fonda le relazioni, ehm, come si può dire, economiche, le relazioni sociali. Ecco, da questo punto di vista, a mio avviso, il libro che affronta il tema del suprematismo tenendo insieme due aspetti, la classe e il colonialismo, e addirittura individua nel colonialismo il sistema fondante insieme alla classe, ma eh, lo, lo considera assolutamente uno dei sistemi fondanti, il colonialismo, N nella definizione del suprematismo, ecco, io credo che forse sarebbe stato il caso di considerare anche il patriarcato, perché... La questione della, eh, come si può dire, della gerarchizzazione, la questione della subordinazione di una razza, tra virgolette, rispetto a un'altra, la, eh, la definizione di una gerarchia di soggettività, ah, trova il suo fondamento, forse primario, se posso dire così, nel patriarcato. La stessa, lo, lo stesso concetto di proprietà affonda le sue radici nel patriarcato. Allora, è vero che il libro... Considera gli effetti che, che il suprematismo ha sulla condizione materiale delle donne e lo fa bene direi, quindi io quello lo riconosco. Non considera secondo me sufficientemente però anche la struttura di, di, del sistema patriarcale che è fondante il colonialismo e quindi il capitalismo. Ora, io non so dire se eh, questi tre sistemi sono sistemi ehm, che possono essere considerati singolarmente. Ci sono, per esempio, alcune femministe, in particolare il femminismo francese, che considera il patriarcato un sistema a sé, e il capitalismo un sistema a sé. Io non lo so. Cioè, penso che forse il patriarcato e il colonialismo sono aspetti eh, del... Del capitalismo, però credo che sarebbe stato bene sottolinearlo, sottolinearlo e dedicarlo, Anche perché poi, nella io sono quasi arrivata alla parte finale, quando si parla di che cosa fare, ecco, io credo che se si, si, si salta a piepari. pari, Tutta la riflessione che sul patriarcato ha fatto il femminismo e quando parlo di femminismo non parlo di un movimento che ha a che fare soltanto con la eh, difesa e l'affermazione dei diritti delle donne. Parlo di un movimento che ha a che fare con la costruzione del mondo. Il femminismo è una visione del mondo non è la difesa eh, dei diritti delle donne e basta. Ecco. Io credo che oggi, lo diceva anche Giancarlo, lo risottolineo anch'io, oggi, eh, come dire, no, non considerare l'apporto che il femminismo, o quantomeno il femminismo che ha provato a tenere insieme la contraddizione di classe, di genere e di provenienza o di razza, come pre eh, preferite dire, se si salta a pie pari o se non lo so, si considera sufficientemente anche la, eh, la discussione e la riflessione sul che fare diventa monca, perché manca un pezzo, manca un pezzo. E, e quindi io credo che eh, il, il libro è un libro che va letto, andrebbe anche consigliato alle scuole, quantomeno alle scuole superiori, perché è davvero un testo ricco e fecondo, ci sono aspetti che forse andrebbero ulteriormente approfonditi. Ringrazio. Grazie a tecnico e Roberto Rosso. Sì, eh, allora ovviamente mi unisco anch'io ai complimenti a, ad Alessandro, che, che conosce eh, la, il, la cui capacità di approfondire conosciamo bene nel nostro lavoro e quindi il nostro lavoro anche settimanale di redazione che si confronta su questo e io ritrovo anche nelle cose che poi dice alessandro eh, una, anche il nostro dibattito cioè lui approfondisce nel suo libro elementi che poi in parte traspaiono negli articoli di tutti ma comunque sono parte del dibattito la sua è una sorta di enciclopedia vorrei dire del tema e diciamo che il curriculum di studi e di attività professionale di Alessandro eh, come dire, dice quali sono le risorse che mette al lavoro, perché evidentemente scrivere questo libro significa riassumere anni di… poi non so eh, il ritmo di, con cui lavora lui, comunque sono anni e anni di… di e questioni che affrontano anche nei suoi studi americani, eccetera. Lui cita i suoi maestri e via dicendo. Le cose nei, nei, nell nelle, sono state dette. Eh, diciamo che mh, quello che emerge, eh, diciamo, innanzitutto un libro di denuncia il suo, no? innanzitutto, quindi non è eh, adesso poi non è che mancano le proposte, eccetera. Uno potrebbe dire quando lui eh, a un certo punto dice a pagina eh, 35, dice in buona parte la democrazia liberale funziona stabile se i cittadini adottano una cultura di moderazione e rispetto ai diritti degli altri, pensare ciò che vogliono e poi segue tutta una, come dire, c'è una rappresentazione ideale no? di come potrebbe essere quella che per anni... Nel movimento altermonialista abbiamo chiamato una democrazia partecipativa o un capitalismo vincolato, ma che è poi contraddetto, però è un'istanza, un nel senso che il libro non si dedica a questo, così come la parte sulla eh, scuola di Francoforte, secondo me è fondamentale, ma non è vista come un elemento di spiegazione di cos'è oggi lo stato dell'arte del movimento di liberazione, i movimenti di liberazione da cui le osservazioni di corrette di Giancarlo, ma è un riferimento a, forse a, alla scuola che più di ogni altra ha cercato di, con poi, eh, ha cercato di definire quella che è una mentalità autoritaria che si esprime poi in tutte le articolazioni di cui, di cui parla Parla Alessandro del Subibro. Per cui io credo che quel riferimento teorico sia necessario ed inevitabile. Poi, nonostante la dimensione del testo, eh, non è una somma, come dire, del, de, di, di, di tutto il frame teorico che su questo si può, ci può essere, anche se le note più i riferimenti interni al testo sono, sono un, un sistema di riferimenti incredibilmente complesso. Ora, lui nella sua introduzione, le cose che emergono, appunto, è il fatto che nella sua introduzione, nel capitolo primo, sostanzialmente, eh, quando si parla dell'intreccia delle crisi, Alessandro tende a evidenziare anche il fatto che si, si smaschera ciò che è il, il capitalismo oggi. Contemporaneamente, però, poi, capitolo dopo capitolo, eh, come dire, a, par a partire dalla crisi della, delle, delle, delle, delle classi medie, eh, a partire da, da, nel percorso storico dal passaggio, dal suprematismo frutto del senso di superiorità e pratica della superiorità nel colonialismo e altro, si passa in realtà alla paura, quindi i sentimenti di fondo cambiano e, e, e quindi che, che cose che noi ben conosciamo, quindi ci sono ovviamente interi paragrafi in cui si parla delle, delle, eh, dei sentimenti, del mood, insomma, che, che, che alimenta un certo tipo. Eh, fo ovviamente fondamentale il riferimento agli Stati Uniti, c'è cioè il capitolo sul welfare, cioè quel, la, la descrizione di quello che è stato il, il, il, il periodo di, di, di, di, di grande eh, rivolta sociale eh, negli Stati Uniti. Ci sono molte citazioni... Di, di Luther King, poi ovviamente il terribile 68 con gli omicidi di Robert Kennedy e, e, e di Martin Luther King e, e poi la fine di tutto questo, cioè, è, è impressionante la quantità di interventi diciamo riformatori che sono stati fatti in quel periodo negli Stati Uniti, dove gli Stati Uniti hanno... però poi noi sappiamo che poi negli Stati Uniti c'è la Rust Belt, cioè c'è la cintura della ruggine che, che, che è proprio la, la, la, la fine di tutta quella struttura produttiva che, che fordista che, che per prima è crollata e crollata negli Stati Uniti ma già allora voglio dire la percentuale di, di, di lavoratori nei servizi era maggiore di quella che, che eh, è, era eh, nell'industria. A proposito, quindi diciamo... C'è costantemente nel libro, eh, come dire, una, il fatto che c'è una sorta. Mentre si spiegano le manifestazioni e la genesi delle trasformazioni, de, di quello che è chiamato complessivamente il suprematismo, c'è anche, come dire, il, il senso, non so, come, come dire, della sconfitta, no? Perché poi, appunto, si passa dagli Stati Uniti. Eh, eh, che eh, l'idea della grande società di Johnson e, e, e tutto quello che in quel capitolo viene descritto al fatto che ne, nel, 90, nel 1999 si, si legge i New Democrats di Bill Clinton hanno cancellato il Glass-Steagall Act del 1933, che aveva tenuto separate banche commerciali di investimento consentendo la costituzione di meca gruppi. Ecco, quindi come dire, eh, se facciamo un salto eh, e in mezzo ci sta, ci sta Reagan e, e quello che è successo dagli Stati Uniti degli anni 60, inizio 70, arriviamo a, a, a Clinton e poi arriviamo appunto, pensando a, a, alla volontà di mitigare il neoliberismo, a, a quella che è stato il discorso della terza via appunto in, in Germania, in Inghilterra e soprattutto in Inghilterra e in Italia e in, eh, negli Stati Uniti arriviamo ad adesso e eh, eh, sottolinea la differenza eh, Alessandro del, dei pronunciamenti della Corte Suprema degli Stati Uniti, quella che diciamo è reazionaria dopo, dopo le elezioni dei giudici le nomine di, di Trump no? e, e la quale ha, ha demolito la sentenza Roy vs Wade dopo 49 anni rispetto alla, alla, alla questione dell'autodeterminazione femminile, mentre contemporaneamente si continua a dire che il diritto, diritto all'armamento viene, viene mantenuto ed è un, un diritto individuale. Ovviamente eh, eh, come dire, ci, ricorda, ci ricorda Alessandro che quello che, se non ricordo mai, il primo emendamento faceva riferimento a un periodo in cui si metteva un minuto a ricaricare un fucile, a ricaricare un fucile. non c'erano certo i fucili mitragliatori, eccetera. Ci ricorda anche come i bianchi possano andare tranquillamente armati al supermercato, mentre invece da due parole in su viene da dire le persone di colore vengono, vengono ammazzate per strada. Quindi c'è tutta una definizione. Però contemporaneamente, dopo questa pronuncia del, del, eh, della Corte Suprema, mh, Alessandro cita il fatto che in molti stati, perché poi a questo punto la parola va agli stati, e che hanno molti una, una, una, una maggioranza repubblicana, però anche in questi, nei referendum, in realtà poi abbiano vinto i difensori, i difensori dell'aborto. Quindi come la situazione sia estremamente ancora complessa. Ecco, eh, forse questa, eh, questa sottolineatura specifica su come si sono pronunciati... Eh, ne, eh, gli abitanti di alcuni stati compresi stati retti dai repubblicani ebbene questa cosa eh, lascia lascia qualche speranza ecco io credo la mia domanda quindi alla fine eh, è mh, eh, rivolta ad alessandro che appunto ha nella testa eh, questa ricostruzione storico politica sino all'attualità di cui stiamo parlando ecco io credo che, che mh, come, eh, come sente la contraddizione, come la vede, nel senso che giustamente chi mi ha preceduto a, a, a, a partire da Franco, insomma da Ferrari, la questione, è stata posta la questione della, della dialettica marxiana, quindi i limiti del capitalismo, l'emergere del soggetto rivoluzionario, Beh, noi su questo credo che abbiamo imparato che la questione è un po' più complessa, purtroppo. E quindi c'è un po' questa duplicità, cioè il narrare come il, il, il, il, il, il capitalismo, eh, ci sia un passaggio veloce alla, dal, dal, dal neoliberismo, dalla democrazia all'autoritarismo, e appunto infatti, le, le, la descrizione di una eh, democrazia minimamente funzionante e, e, e ideale e, e moderata ovviamente non, non, è citata nel libro ma non è l'elemento diciamo, è come se l'avesse messo lì dicendo sì vi sto parlando di questo però è chiaro che sarebbe bello avere un'altra democrazia devo dire che non, se, non sento, eh, non sento eh, il passaggio all'Oriente questa cosa che diceva Musacchio c'è la retorica delle società libere contro le società autoritarie però lì la questione è, è abbastanza complessa, a parte l'alleanza, come dire, il Brasile, che giusto, perché poi la questione è, è, è, come dire, è che si, a, livello, a livello geopolitico ci sono alleanze eh, che sono trasversali anche rispetto ai regimi, insomma la Cina Xi Jinping e, e di Lula, tanto per personalizzare, e il Brasile e di Lula sono qualcosa di estremamente diverso. E' è come dire, la più grande democrazia del mondo, che è l'India, non sta vivendo un grande periodo democratico. Ecco, Quindi io credo che la questione sia un minimo, un minimo più, più fondamentale. C'è una dimensione antropologica che... che, eh, che e qui la chiudo, che Alessandro, Alessandro tratta e che, eh, che, che resta per me fondamentale, nel senso che, eh, appunto, io non sono uno storico e, e, e comprende anche la questione del patriarcato, che indubbiamente, come tutte le altre forme eh, di relazione sociale, è stata sussunta dal capitalismo, no? Poi eh, non, sono, non sono addentro a, al dibattito sulla reciproca dipendenza e autonomia tra capitalismo e patriarcato, però è assolutamente evidente come il capitalismo sussuma e utilizzi tutte le forme di autoritarismo, di gerarchizzazione della società, al di là che poi ci siano appunto ci sia stata la Thatcher e ci siano... Cioè, il problema non è le donne in generale, no? proprio perché il tutto viene sussunto, è, è, è, è digerito e risputato da, dalla società. Ecco, quindi una però delle domande che io mi faccio è il fatto che in questa sussunzione poi eh, la recinzione delle società, perché poi la, la, la, la, come dire, eh, il razzismo o, o, o, o l'autoritarismo, il patriarcato, Uh, il disprezzo verso eh, la paura dei migranti e comunque definisce una logica di si basa su una logica di recinzione in cui soggetti comunque subordinati trovano nella recinzione di un proprio spazio presuntamente privilegiato la base per ritrovare. E poi c'è il discorso delle comunità del rancore e diventano comunità del rancore su cui, come dire, Alessandro, che ha, che ha lavorato con eh, con, con, e, con Aldo Bonomi e altri in passato ha lavorato, ha scritto eccetera, le comunità del rancore sono uno degli elementi fondamentali io credo se vogliamo analizzare questo tipo ecco io credo che nel, in questo passaggio dalla, dalla volontà di, di mh, prevalere alla paura come base diciamo delle manifestazioni quantomeno quelle più feroci del suprematismo ecco ci sia eh, eh, e nella questione appunto del, delle contraddizioni, cioè in che misura ci siano invece degli elementi di, di, di autonomia e di contraddizione in, quella, in un panorama generale che però non vede come tendenza eh, la, come dire, i movimenti di liberazione, perché viva Dio, come diceva eh, Giancarlo, ci sono, ma viva Dio, insomma, il mondo non sta molto bene. Fine. Grazie Roberto, è eh, arrivato il momento di dare la parola ad Alessandro, sperando che la sua connessione possa tenere <ride> e che Grazie. Io, io intanto eh, ringrazio tutti voi eh, perché eh, come ho, anche, ho scritto anche purtroppo è finito in una nota, però sì. um, originariamente era, era nel testo. <coughs> Ma per questioni di spazio è finito nella nota e senza di voi io non l'avrei scritto questo libro perché è questa comunità in cui voi mi avete accolto io ho avuto gli stimoli come li ho praticamente settimana dopo settimana per cercare di approfondire di riflettere di ragionare e quindi il libro è diciamo L'ho scritto io, però è anche merito vostro, diciamo assolutamente se, se c'è. Ecco perché, eh, forse non l'avrei mai scritto. Ecco, anzi, molto probabilmente non mai scritto. È, è nato su tre articoli che consecutivamente ho scritto per la, per la rivista nella scorsa primavera. E il, diciamo ecco, io adesso poi vengo a, a, alle specifiche questioni che sono state sollevate. Ecco, però. Eh, volevo fare un discorso più generale eh, che eh, in qualche misura eh, per dare un senso al fatto che io ho scritto questo libro eh, qualcuno ha detto appunto è una denuncia ecco, eh, certamente è una denuncia eh, eh, certamente è anche il frutto di anni di lavoro ma è soprattutto la mia indignazione rispetto appunto a al, al, al momento in cui ci troviamo e come lo stiamo cercando di affrontare. Eh, la lunga storia che ho cercato di ricostruire è legata al fatto che io penso che noi, dico noi, eh, noi europei, noi popolazione bianca, dobbiamo per forza fare uno sforzo, ecco, questo secondo me sarebbe più che auspicabile. Eh, una, una scelta politica e culturale, fare uno sforzo per affrontare il nostro passato prima di tutto, cioè capire da dove veniamo, chi siamo e come siamo diventati quello che siamo, cioè quel 15% del mondo più ricco che consuma l'80% delle risorse. E quindi eh, Diciamo, è che ha soggiogato con, in varie forme, ma in, con la violenza sostanzialmente, e ha anche fatto genocidi, eh, ha schiavizzato, schiavizzato 12 milioni di, di africani, ecco, li ha utilizzati per produrre, metterli al lavoro nelle piantagioni, su cui noi abbiamo lucrato, eh, su cui poi. È nato prima il capitalismo mercantile e poi il capitalismo industriale ecco io diciamo ho fatto uno sforzo perché appunto come diceva eh, riccardo no eh, dice uno legge tutta questa roba e dice ma davvero davvero noi siamo siamo questo ecco perché noi dobbiamo capire diventare essere consapevoli e fare quindi una giusta autocritica rispetto a, a quello che siamo stati e quello che siamo. Ma perché? Perché se non facciamo i conti con il nostro passato, non siamo in grado di affrontare e reinventare il nostro futuro. Questo è il punto. Eh, e questo, qui si può fare un discorso appunto anche proprio sulle forme del capitalismo, ma ecco, eh, innanzitutto è un tema di carattere eh, politico-culturale, eh, oggi eh, ci, ci troviamo in un passaggio cruciale eh, dove, eh, eh, e qui il discorso del suprematismo io l'ho preso come un sintomo, un sintomo evidente del, del fatto che del nostro declino, eh, del declino di quello che è l'ordine basato sulle regole a livello geopolitico, no? in cui... Poi queste regole non esistono, si riscrivono continuamente. L'unica cosa che esiste è la Carta delle Nazioni Unite, no? e non a caso la Cina, che propone un ordine eh, internazionale al posto occidentale, si, si, si ricollega direttamente alla Carta delle Nazioni Unite, perché è l'unico luogo, l'unico testo in cui sono scritte delle regole che richiedono per esempio il rispetto uh, di, di, tutti, di, tutti, di tutti i paesi, la non interferenza. No? Noi abbiamo una storia di interferenze continue nella vita dei paesi. Lasciamo, basta pensare soltanto ai colpi di Stato, alla strategia della tensione in Italia e tante altre cose no? che hanno impedito e impediscono a, a in molti, in molti paesi. Di eh, perseguire, perseguire quello che, poi, che era poi l'autodeterminazione democratica eh, di molti paesi. Ecco. E, e siamo in un momento, eh, appunto, eh, in un momento, come dire, particolare perché in questo momento noi siamo in guerra, eh, nel senso, cioè la, la, la guerra in Ucraina, e eh, noi non siamo sul campo, però ecco con i nostri aiuti finanziari e militari, diciamo consentiamo il prolungamento di questa guerra, non, non facciamo secondo me eh, diciamo come è, com è successo negli ultimi 40 anni almeno, eh, non in, non so, non, i nostri stati non si impegnano in un'azione diplomatica, ma di, tutto, tutta la, re, tutto il sistema delle relazioni internazionali viene gestito unicamente in termini militari. No, da, basta pensare alla lunga, lunga sequela dalla guerra dell'Afghanistan all'Iraq alla Siria e, e, e poi la Libia e, e, e così avanti. ecco Allora, adesso in questo momento, il suprematismo è certamente legato a un tema della paura e la paura interna, per esempio, negli Stati Uniti, ma anche in Europa, eh, ma negli Stati Uniti è più evidente. Eh, quello di, che la popolazione di Bianca sta per diventare minoranza nel giro di pochi anni per la crisi demografica, l'incapacità di, eh, di mettere al mondo nuove generazioni, cosa che, che, di cui si è discusso anche in Italia nelle ultime settimane, no? il crollo demografico e l'invecchiamento. Ecco. Eh, dopodiché, per esempio nel nostro caso, il tema vero è che noi abbiamo eh, dall'altra sponda del, del, del Mediterraneo, un continente che è l'Africa, che ha una popolazione assolutamente in crescita, eh, un'età media di 19,7 anni, quindi praticamente la gioventù, che è quella che a noi ci manca. Però noi facciamo i respingimenti: eh, facciamo leggi di, immigra di immigrazione eh, sostanzialmente razziste, eh, dove tutto viene legato e costruiamo muri. Ecco, eh, io credo che eh, la questione sia eh, anche e soprattutto eh, di, di carattere eh, ideologico, perché eh, io sono preoccupato perché eh, se andiamo allo scontro come si, si, di cui si parla, quello con l'Asia, appunto con la Cina, eh, è chiaro che il suprematismo bianco diventa uno strumento ideologico per mobilitare come già lo è, insomma, per mobilitare noi tutti allo scontro, e, però ecco, i, i, i risvolti sono piuttosto inquietanti, eh, sia dal punto di vista del funzionamento del sistema democratico, sia dal punto di vista di tutta una serie di categorie sociali che verranno, come sono già in parte, criminalizzate eh, i poveri, i eh, migranti, le donne, le donne sotto il profilo del... del dell'attacco alla loro capacità riproduttiva, ai loro diritti, questi sono i soliti target, diciamo quelli, i soggetti più deboli all'interno appunto. E su questo sono d'accordo, la critica rispetto al fatto che io non ho forse dedicato un'esplicita attenzione al tema del patriarcato, io in qualche misura di questo mi rendo conto anche se appunto io l'ho sussunto dentro il ragionamento del suprematismo bianco e appunto su questo anche nicoletta mi riconosce che rispetto a quello io il tema del diciamo la, la, la dimensione del patriarcato credo di averla ben trattata Certamente ecco, uno degli elementi è che rispetto a, un, a come se ne esce e quindi la parte anche positiva, perché c'è comunque nel, nel testo, c'è un tentativo di prefigurare, no? o, non solo abbandonare il neoliberismo, forse anche abbandonare il capitalismo e cercare di eh, costruire un, un sistema diverso. Ecco, certamente eh, la difficoltà è individuare il soggetto sociale. Eh, noi abbiamo un problema però che in questo momento crea anche ulteriore ansia e urgenza, che è la questione della crisi, della crisi ambientale, della crisi climatica. Gli scienziati ci dicono che noi abbiamo 40-50 anni, dopodiché il pianeta, non nella sua globalità, però buona parte del nostro pianeta sarà inabitabile. Ecco, eh, a cominciare ancora una volta, guarda caso. Dalla, da, da, da, dalla parte sud del pianeta eh, e quindi eh, diciamo soprattutto le, le, le fasce che stanno tra le fasce tropicali no? temperature a 50 gradi eh, fenomeni clima, cioè, eh, climatici estremi ondate di calore alluvioni siccità desertificazione eh, questo eh, ci, ci, ci crea credo che Ecco, sarebbe auspicabile che noi non dovessimo fare la guerra con la Cina nei prossimi dieci anni, ma forse che ci riuscisse a mettere intorno a un tavolo e ragionare tutti insieme come umanità plurale ecco, e cercare di affrontare alcuni, alcuni dei veri problemi, che sono sicuramente il problema climatico, appunto 40-50 anni e poi è finita, e Dall'altro poi c'è tutto il tema delle disuguaglianze, c'è tutto il tema appunto di un sistema economico che crea fame, guerre, eh, disuguaglianze, eh, eh, esclusione. Ecco, quindi io, è un po', queste sono state un po' le motivazioni su cui ho cercato di lavorare partendo da questo discorso sintomatico che è quello del, del suprematismo. Uh, certamente appunto è, è cambiato nel tempo, noi eh, siamo andati ufficialmente per civilizzare, ecco, eh, così ci è, è stata raccontata, almeno questa è la, la menzogna ufficiale, dovevamo avevamo il compito di civilizzare il mondo, avevamo una civiltà, una religione, una tecnologia, una cultura superiore. Ecco, e, e, adesso, invece, appunto, noi abbiamo paura. Noi abbiamo paura, ci rinchiudiamo. Questo è legato anche appunto a come si è modificato il capitalismo. Si parlava di Rust belt si parlava di appunto deindustrializzazione. Oggi l'economia americana, solo l'8% dei lavoratori, producono qualcosa da un punto di vista industriale. Eh, quindi significa che l'82% offre servizi che poi il mondo dei servizi è un quacervo di, di attività eh, eh, pazzesche eh, ma questo ha significato che eh, c'è da un'altra parte del mondo una classe operaia che non, che non finisce mai Se prendiamo oltre che la Cina prendiamo paesi come il Vietnam eh, il Bangladesh, il Sri Lanka la stessa Etiopia eh, che pure è in guerra però ha i cinesi per esempio hanno costruito eh, nelle zone delle zone economiche eh, diciamo tutta l'attività manufatturiera, per esempio nel tessile, il solito tessile abbigliamento, eh, ovviamente stiamo parlando soprattutto di una classe operaia, per esempio in questi paesi, che è fatta di donne, eh, che poi vivono appunto una molteplicità di elementi di eh, esclusione, no? l'essere donna in sistemi patriarcali ancora molto forti essere sottopagate, dover fare dei lavori eh, che, che, con orari che non finiscono mai eh, e in condizioni di lavoro spesso sappiamo adesso è passato il decennale del, del crollo della, di Rana Plaza, no? ecco, quindi sappiamo perfettamente noi queste cose in teoria le sappiamo, ecco. il problema è che bisogna fare uno sforzo per passare a, da, da, dal fatto magari di saperle ecco, appunto a, a essere a, a, a costruire anche diciamo, una, una piattaforma politica per, eh, che, che, che riguarda anche noi no? noi direttamente perché poi eh, dall'altra parte ecco rispetto a quello che noi vediamo soprattutto nel caso visto che siamo in italia Ecco, la crisi del ceto medio la crisi della, della, della, diciamo, della classe lavoratrice eh, i giovani che eh, per lavorare devono fare lavori di precariato dopodiché ecco, anche qui eh, la logica del suprematismo viene, viene spesso strumentalizzata no? per cui è più facile dare la colpa al migrante che arriva e che mi ruba il lavoro è che riflettere sul fatto che sono 30 anni almeno dal pacchetto treu che in italia come in altri paesi si si è liberalizzato diciamo di fatto in maniera anche abbastanza selvaggia apparentemente anche con regole eh, il mercato del lavoro no ecco per cui eh, però ecco è più facile indicare un, un, un capo espiatorio rispetto al fatto di poter di fare i conti con scelte politiche che sono state fatte per decenni, ecco che hanno completamente come sono state fatte negli Stati Uniti, dove appunto c'è la Sbelt, ma si citava lo Stigal Act, l'abolizione, ma la, la, la completa liberalizzazione del capitale, del movimento di capitale finanziario, che in sostanza non solo è in grado di muoversi liberamente, ma di eh, come dire. Di fare il pusher del debito eh, nelle vite anche di noi quotidianamente tra le per cui diventa poi piuttosto difficile e, e dei paesi piuttosto difficile pensare anche eh, come dire di mobilitarsi in molti casi perché molti di noi in realtà eh, sono sono presi da da un, un tema frenetico che è quello di come pagare la prossima rada dell'automobile o di qualsiasi altra cosa sia ecco oltre che le bollette no e per, e per cui diciamo siamo un po come i triceti no che continuamente giriamo dentro la ruota e, e non abbiamo più la possibilità neanche di vedere di aprire un po il nostro sguardo la nostra prospettiva al di là della nostra del nostro quotidiano e della nostra condizione personale o familiare eh, eh, perché poi il neoliberismo ha portato anche a questo all'atomizzazione diciamo sociale e culturale delle persone io ho parlato anche appunto di, eh, di una rivoluzione diciamo di una mutazione antropologica da questo punto di vista no ecco il tema anche i temi come la solidarietà la cooperazione tra le persone sono stati, sono stati eh, -s -s travolti diciamo, da quest'idea che ognuno è imprenditore di se stesso no? ognuno deve diventare imprenditore di se stesso e, e, e quindi diciamo in una logica uh, diciamo di, di tutta, tutta centrata uh, su, su se, sulla, sulla, propria, sulla propria condizione sulla possibilità come dire, di non è che, che la propria libertà non può essere minimamente condizionata dal fatto che si vive, che si vive in un contesto di società. Eh, provo a chiudere eh, vedendo un attimo alcuni punti che sono stati sollevati. Eh, sì, è vero. Eh, appunto, io ho qualche difficoltà, però si può lavorare e eh, ci, ci sto lavorando, ci lavoro. E spero che ci lavoreremo insieme su questo tema del eh, di cercare di, di collegare ad una serie di forze sociali per arrivare a capire come si esce da questa da questa situazione in particolare rispetto al neoliberismo ma più in generale rispetto appunto a questa situazione anche di equilibri geopolitici globali certamente eh, io eh, Uh, uh, come dire, uh, c'è una, una esigenza morale. Ecco, diceva, diceva Franco, no? Ecco, cioè, a, traspare un'esigenza morale, eh, eh, però è un inizio, io credo, no? Poi eh, è lo stesso tema del dire: eh, se noi vogliamo essere, rinventarci un futuro, dobbiamo fare i conti con il nostro passato. Eh, quindi il libro è anche questo: è anche quello di cercare di almeno creare appunto un senso di esigenza morale. Uh, certo, uh, c'è il tema uh, di identificare dei soggetti sociali su cui poter, come dire, lavorare insieme, lavorare con loro, fare attività di coricerca da questo punto di vista. E, e quindi poi eh, sul discorso invece del... No, su questa cosa che, sulle cose che diceva Musacchio, credo di aver detto, cioè il tema dell'Asia è un tema che insomma, a me angoscia molto, ecco, perché torno a ripetere, eh, qui eh, si sì, sì, io credo che però l'Occidente dovrebbe capire, l'Occidente inteso come appunto Occidente bianco dovrebbe capire che forse questa volta i rapporti di forza sono un po' diversi rispetto al passato e eh, non riuscirà ad averla ad averla vinta anche questa volta anche perché questa volta c'è un paese che si chiama la cina che sei in grado di fare un'alleanza per esempio anche soltanto politica con il brasile stiamo parlando diciamo di due paesi che sono hanno oltre che una certa dimensione una certa consistenza la cina soprattutto ha una potenza finanziaria è l'economia più grande che c'è al mondo adesso in questo momento a parità di reddito, a parità di condizioni uh, di, di come si dice di, di reddito uh, no scusa di potere d'acquisto e, e quindi diciamo ecco al, al ha, ha fatto una strategia che quella che io ho analizzato varie volte negli articoli che è quella della Belt and Road Initiative, cioè la via nuova via della seta che significa che sostanzialmente a differenza di noi che siamo ci siamo dedicati soprattutto all'estrattivismo e quindi ad avere poi fondamentalmente le famose materie prime sia minerali che, eh, che eh, alimentari naturali cibo ecco, ha ah, investito soldi poi dopo di che la trappola del debito sì ma noi che cosa abbiamo fatto in questi decenni, se non costruire continuamente delle trappole del debito e avere degli, dei soggetti istituzionali globali come il fondo monetario internazionale la banca mondiale che sono continuamente a strangolare i paesi attraverso la logica dell'austerità e la logica lo vediamo con la tunisia in questi, in questi ultimi in queste ultime settimane ma eh, con la logica della solidarietà e le riforme strutturali Significano semplicemente aprite i vostri paesi all'investimento straniero, cioè il nostro, e alle privatizzazioni e alla, alla spoliazione, l'espropriazione di tutte le risorse che qualsiasi di, que, qualsiasi di questi paesi detiene. Ecco, questo abbiamo fatto noi per cinque secoli e lo continuiamo a fare con questi strumenti, ecco, però. In questo momento è più complesso e lo sarà sempre di più perché dall'altra parte è un sud globale si schiera con noi sulla guerra in Ucraina. Ci sono 127 paesi che non hanno messo sanzioni su 193 che stanno seduti alle Nazioni Unite. Quindi siamo solo noi, di 52 paesi del nord del mondo, gli Stati Uniti, i paesi dell'Europa, il Canada, l'Australia il Giappone e la Corea che sono i nostri alleati gialli diciamo ecco quindi eh, ma eh, siamo solo noi che stiamo eh, facendo questo e gli altri perché non sono con noi perché ovviamente si sono, hanno visto cosa l'Occidente ha fatto in questi dal 45 in poi quantomeno appunto citavo prima i colpi di Stato ma si, po si potrebbe parlare appunto di tutte le guerre che sono state fatte e, e da noi ecco, la guerra in iraq io ho scritto poche settimane fa era il ventesimo anniversario della, uh, diciamo della, della della guerra di bush e di, um, e di come si chiama di blair no dopo di che ecco, uh, ecco uh, altre cose diceva uh, volevo solo vedere se ho delle cose rilevanti su cui poter dire qualcosa rispetto a quanto è stato sollevato, ma su questo tema del patriarcato certamente ci devo lavorare. Ecco, Ci devo lavorare e anche perché su questo ho cominciato a lavorarci, ho scritto ultimamente degli articoli sul tema della denatalità e sul tema della riproduzione sociale, che poi significa in realtà appunto uh, tutta la parte che riguarda la cura e come il come il, il nostro sistema capitalistico saccheggia no? tutta questa di noi dice "ma noi non facciamo più" e certo, il sistema è costruito sul fatto di eh, non di, di saccheggiare, diciamo, non solo nel caso del nel caso del rapporto geopolitico è saccheggiare le risorse, eh, le materie prime tutto il resto. E nel caso delle, delle, delle famiglie, delle persone, è, è saccheggiare tutta quel, quel, quel, quella dimensione che è costruita sulla relazione, sulle relazioni sociali eh, che vanno dal fatto di avere dei figli, di educarli, di stare insieme, di fare comunità, di fare l'attività volontaria. Tutto questo ecco, uh, viene, viene saccheggiato nel momento in cui si tagliano i servizi, in cui, nel momento in cui le persone per vivere devono fare doppi tripli lavori e non hanno tempo per dedicarsi diciamo a, a, a delle vite, ecco, che non siano solo il lavoro, eh, e così via. Um, Diciamo che ecco, io più o meno questo era quello che pensavo di dire. Ecco, io credo che appunto noi siamo a un punto di, in cui secondo me questo libro è un po', come dire, il mio urlo di, di dolore rispetto al fatto, e, e cercare di fare in modo per quello che poi. Gli strumenti che, che io posseggo ecco, e, e, e le cose che io so fare, ecco, io sono stato in grado di scrivere un libro, di mettere in fila e, e di mettere insieme certamente tanti, tanti elementi, ecco, ma con l'obiettivo di, di dare, di dare del, una chiave di lettura di cercare di mettere ordine al caos, no? ecco, quindi ho cercato di fare un lavoro di anche di sistematizzazione di tante cose per, per costruire una narrazione una narrazione che spero possa aiutare certo non è piacevole eh, possa aiutare eh, diciamo chi vuole chi si chi si vuole vuole diventare consapevole rispetto ai tempi che viviamo eh, è uno strumento ecco io lo Penso che sia uno strumento, un libro, eh, e credo che sia, debba essere questo, almeno questo, un libro, di, non di letteratura necessariamente né di poesia, ma, ma di interpretazione della contemporaneità. Ecco, deve cercare di, eh, come dire, dare la possibilità di riflettere e di, eh, come dire, di, di costruire una, una critica, un una, una critica che è anche autocritica. E che in qualche misura, ecco. Poi, eh, il ragionamento è, la palla dovrebbe passare alla politica. Ecco, noi dovremmo essere, siamo, siamo appunto, si diceva prima, il eh, problema è che noi, c'è cioè anche, anche la, la difficoltà che io ho di identificare un soggetto, un soggetto sociale, è anche il fatto che noi, sul piano, almeno come sinistra, sul piano della politica. Da qualche tempo abbiamo qualche difficoltà ad esprimere un pensiero, una linea, eh, dei contenuti, delle piattaforme ecco, e quindi in qualche misura, eh, a differenza di Mia eh, Zanotelli, che ha scritto un libro che si chiama eh, La Lettera alla Tribù Bianca. È avvantaggiato perché lui c'ha la Chiesa, poi la Chiesa l'ha fregato varie volte, l'ha tradito, come dice lui però lui c'ha Papa Francesco, c'ha un, un soggetto che comunque articola un pensiero e che forse in questi, in questi tempi è l'unico che è stato in grado di articolare un pensiero, anche rispetto a, alla crisi ambientale, collegando la crisi ambientale alla crisi eh, diciamo geopolitica, lui parla di terza guerra mondiale fatta a pezzi, eh, la, la collegata a, allo sfruttamento, all'estrattivismo, eh, dopodiché Bergoglio non è un teologo della liberazione ma del, un teologo del, del popolo, della, della, diciamo, della teologia del popolo, quindi è un'altra cosa, però eh, diciamo, eh, comunque ha posizioni che, eh, che, che, che, che sono interessanti e, che, e con cui si può, dia, si può dialogare. Ecco, Zanotelli dice alla Chiesa, eh, io chi c'ho... Noi siamo soli, diciamo, dobbiamo costruirci diciamo, no, passo passo, ecco, con, con la nostra attività più o meno quotidiana di approfondimento, un, un, una prospettiva, un percorso, cercando alleati e, e speriamo di, continuare, di, di riuscire a trovarli e a costruire diciamo, un futuro diverso. Grazie. Grazie. Grazie a te Alessandro. E, chiaramente il lavoro che facciamo è proprio questo, di provare a dare una sistemazione, una sistematicità alle cose che succedono e trovarne le, le motivazioni e provare anche a suggerire delle risposte viene facile citare Buti Allen quando dice Dio è morto, Mart pure e anch'io non mi sento tanto bene non mi sento tanto. <ride> però eh, diciamo la però teniamo duro diciamo ecco, però teniamo duro ecco. quindi siamo sicuri che, che anche il nostro lavoro insomma è un, è un modo per eh, provare eh, a a vedere le cose, a, a, a esprimere una critica che sia anche la possibilità di, di una sortita collettiva, per dirla con, con le parole di Don Milani. E intanto grazie ancora, grazie a tutti voi. E come sempre, questa eh, intervista, come le altre, trovate sul sito e verranno inviate poi attraverso la newsletter a tutti i nostri eh, lettori ancora grazie a tutti, grazie alla redazione grazie ad Alessandro per il lavoro prezioso che fa quotidianamente ma in questo caso nel, nel libro e, nel, e diciamo anche di metterci davanti il, davanti agli occhi la, responsabilità di, di costruire in maniera collettiva eh, queste, questo spazio diciamo, che è transformitario. Grazie ancora a tutti voi. Grazie a voi. Ciao. Ciao, ciao.